Sin da bambina vedevo mia nonna usare comunque i fili per cucire o all'uncinetto e mi appassionava vedere come dai figli uscisse fuori qualcosa di particolare, un, un lavoro prezioso. All'età di 15 anni ho conosciuto una signora in, in Sicilia, in campagna, perché d'estate andavamo sempre con i miei genitori in campagna e questa signora è espertissima sia con l'uncinetto che con la maglia e da lì io... Ho proprio un po' iniziato a prendere io i ferri in mano, l'uncinetto e a cercare di ricreare quello che creava lei, anche se all'inizio chiaramente ci si scontra un po' con le piccole difficoltà. Mi sono documentata, non esisteva ancora YouTube quando avevo 15 anni. Sono andata a studiare a Pisa a 18 anni e anche durante gli studi universitari ho continuato sempre a lavorare a maglia. Ho iniziato a lavorare per il tipo di studi che avevo fatto e ho conosciuto una collega appassionata di maglia e abbiamo aperto il caffè di Pisa, il primo caffè in città. Mi sono trasferita a Torino con mio marito e ho pensato che questa fosse proprio la città giusta per aprire il mio negozio di filati. I miei familiari all'inizio erano un po' perplessi. Nonostante la passione fosse forte, è stato anche cioè, molto determinante per l'apertura di Wool Crossing, anche un discorso di supporto economico, di conoscenza eh, della, della zona in cui ho aperto il negozio. Mi sono per questo rivolta al MIP per avere un po' una guida. Il negozio è nato proprio un po' con l'idea di sì, vendita di filati, chiaramente, ma accompagnata tutto a un discorso appunto di corsi di maglia, momenti di aggregazione durante i quali ognuno porta il proprio lavoro e si creano sempre delle belle interazioni tra le persone. Ci sono dalle, dalle ragazze universitarie, a volte anche bambine, insomma, ragazzine più giovani, alle nonne. L'apertura del negozio per me era è associata anche un sito web che fosse ben presentato funzionale la notizia dell'apertura di bull crossing è partita dal mio blog personale e poi da lì hanno iniziato a, a seguirmi anche su, su bull crossing sul sito che è anche su un blog posso dire che il bilancio dell'anno è positivo nel senso che ho avuto comunque subito un bel riscontro da eh, gli abitanti della zona, ma anche tutte le altre knitters che frequentano i social networking e con cui sono riuscita ad arrivare in contatto.